Cosavec, riporteremo il Palermo in Serie A. Ant create city? Think free word prestemesa in plugins. Penso di aver fatto l'anno scorso diverse cose positive. Era la mia prima stagione in Serie A, sono cresciuto. Abbiamo entusiasmo, spero che tutti insieme riusciremo a riportare il Palermo dove merita di stare. Così, in conferenza stampa, dal ritiro di Bed Klenkircheim, il portiere del Palermo, Josip Kosawek. Gli errori? Sono un uomo, tutti possono sbagliare. Ma ormai è il passato, siamo in B, pensiamo a tornare dove meritiamo. Faccio questo lavoro da dieci anni. Bisogna farsi trovare pronti ogni giorno in allenamento e in partita, ha aggiunto Posavec. Voglio dare il meglio di me per aiutare il Palermo e i miei compagni. Nestorovski sta bene, è molto importante per noi. Con i suoi gol possiamo raggiungere la promozione. Con Mr. Lenisa e Mr. Sicignano posso crescere ancora di più, abbiamo un rapporto bellissimo. Questo può aiutare, spiegato il portiere Rosanero. Sono giovane, non posso dire di sapere già tutto. Se dovesse arrivare qualcuno per farmi crescere ancora sarei felice. Voglio ringraziare Mr. Tedino, mi sta aiutando molto. E una persona molto buona, ha concluso Posavec. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps?.